Nella vita di tutti i giorni usiamo spesso parole come prodotto interno lordo, come spread, parole che fanno riferimento all'economia del nostro paese, delle nostre città, del nostro continente e parliamo troppo poco invece dell'ambiente, del verde, della meravigliosa eh, Capacità che possiamo avere coltivando la nostra terra di avere prodotti che servono per la nostra vita, cose che sono veramente essenziali. Ecco, diamoci tutti da fare, raccogliamo quei danari che servono per questo progetto meraviglioso Porto l'Orto a Lampedusa.